Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento di IF News, la striscia informativa settimanale che fa il punto sulla settimana che sta per concludersi e butta un'occhiata su quella in arrivo. Oggi è il 20 gennaio come sempre alle 13.30 iniziamo questa rassegna stampa. Il primo articolo riguarda la eh, riforma fiscale 2023 tra vecchie strade nuove intenzioni ed esigenze di eh, rivoluzione. L'articolo è di Rosi Delia e eh, fa il punto sull'inizio della ripresa della eh, riforma fiscale. All'inizio dell'anno si intende ripartire con un nuovo piglio e eh, in particolare durante l'evento 2023, un'agenda possibile per professionisti e imprese che è stato organizzato dalla nc e dalla confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata a roma il 18 gennaio il vice ministro dell'economia e delle finanze maurizio leo ha annunciato che nei prossimi mesi la riforma fiscale arriverà in consiglio dei ministri nel corso dell'evento sono state avanzate diverse proposte di semplificazione che molto probabilmente non troveranno spazio all'interno della riforma fiscale tuttavia sono diversi i temi di eh, taglio economico che eh, potranno poi essere messi in discussione o su cui la discussione che prima era in stand by riprenderà eh, tra questi c'è l'IRPEF e poi il tema delle accise su eh, questa riforma fiscale ovviamente se continueremo a seguire eh, gli sviluppi sarà un tema che eh, continuerà da qui eh, in avanti e poi vedremo quali saranno poi effettivamente i passi concreti che si faranno. Uno dei temi che, su cui si, dibatte, eh, si è dibattuto in questa settimana, un tema che comunque continuerà a tornare, è quello della cessione del credito dei bonus edilizi. In particolare i commercialisti hanno avanzato delle proposte per sbloccare la situazione, una situazione che è resa complessa da eh, una serie di di fattori tra cui appunto i limiti ai passaggi delle cessioni. Sono tre le proposte principali su cui sono articolate poi le, i suggerimenti dei commercialisti. Il primo punto riguarda quello di ampliare la capienza fiscale dei soggetti permettendo la compensazione eh, in sei periodi di imposta di fatto si sì, eh, arriverebbe poi a dieci dal momento che attualmente le annualità previste per la fruizione dei crediti d'imposta derivanti dal super bonus sono già eh, quattro questo è un primo intervento un secondo riguarda quello della possibilità di eh, compensare anche con altri eh, tributi una proposta che era stata avanzata in precedenza anche dall'ABI e eh, dall'ANCE un terzo pilastro invece è eh, quello che riguarda banche intermediari in particolare permettere un numero illimitato di passaggi ma in ambiente protetto poi vedremo quale tra queste proposte troverà spazio nei prossimi interventi al momento nell'interrogazione e risposta immediata del 18 gennaio la eh, sottosegretaria al MEF Albano ha, ha fatto sapere che dal governo non sono eh, previsti ulteriori interventi, tuttavia non si esclude che possano esserci in futuro. Un altro tema importante che merita attenzione è l'assegno universale per anziani non autosufficienti. Nell'articolo di Francesco Roderigo eh, viene appunto spiegato cos'è e quando arriverà. Si tratta eh, di eh, un nuovo assegno universale, uno strumento unico che assorbirà le altre indennità. È arrivato il 19 gennaio 2023 in Consiglio dei Ministri, è stato approvato il disegno di legge delega che prevede la riforma delle politiche relative all'assistenza delle persone anziane e ricalca un po' quello che è l'assegno unico per i figli a carico. Per quanto riguarda l'attuazione è stato indicato nel DDL che eh, entro il 1 marzo 2024 dovranno essere adottati i decreti attuativi con le varie misure, si attende tuttavia eh, il testo in gazzetta ufficiale. Un altro tema importante è il congedo parentale 2023 che è stato modificato con la legge di bilancio 2023, sono arrivati i primi chiarimenti dell'Inps, la legge di bilancio ha previsto appunto novità anche per il congedo mettendo in campo un'indennità pari all'80% della retribuzione per un solo mese per il periodo accessibile. I primi chiarimenti sui eh, soggetti a cui spetta sono arrivati appunto dall'Inps nella circolare numero 4 del 16 gennaio scorso. All'interno dell'articolo trovate eh, un'infografica che spiega cosa cambia prima e dopo la eh, riforma. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata alle scadenze fiscali che ci saranno nel futuro. Quella che evidenziamo oggi in un articolo intitolato Scadenze fiscali 2023, ecco l'elenco completo di Francesco Rodorigo, è quella di eh, fine mese, in realtà eh, al 31 gennaio 2023 è fissata la scadenza dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato. Sul tema sono arrivate ultimamente anche eh, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di annullamento di tale dichiarazione che dovrà essere fatta e eh, anche questa entro la scadenza del 31 gennaio. Per quanto riguarda la prossima settimana continueranno ad arrivare molto probabilmente novità sui temi che abbiamo visto poc'anzi, ossia quello dell'assegno universale eh, per anziani ma anche eh, la vicenda della cessione del credito, così come la riforma fiscale che potrebbe muovere eh, i primi passi, anche se al momento si tratta veramente di eh, primi passi dopo eh, lo stand-by legato alla crisi di governo. Su questo e sugli altri temi continueremo ad informarvi nell'appuntamento che eh, ci sarà il prossimo venerdì, sempre alle 13:30. Arrivederci.